con i compiti. Mm -hmm. Eh? Ne avevi molti questo fine settimana? Mm -hmm. No. No? Che... Ah, ah mi eh. Allora, Allora, mm, Ok, allora, da studiare storia, pagina 50 51, facilissima. Mm, e di cosa parlava? Um, Dell'Homo Sachens e del E chi sono i Cro-Magnon? E chi sono i Cro-Magnon? Sono delle persone dove... Sono gli Homo Sapiens che vivevano in Francia. Okay. Te l'ho già spiegato prima. Vai di eseguire eh, eh, esercizio 1, pagina 73, facilissimo. Sì. Delle frazioni, sì. troppo facile. A scuola ne capisco. Anastasia! Ma Filippo non si tratta così! Lascia stare Filippo che è mio! Poi bella è eh, la combinazione delle due calze. Niente male, eh? Guarda che Filippo poi sta male se lo butti per terra, è mio, eh? No, è mio. No, Filippo è mio, se lo tratti così, non te lo faccio neanche più toccare. Scusa, allora. A scuola sapevo tantissimo delle frazioni, infatti, ero da vista. E pagina. E pensa per... che quando ho fatto le frazioni, tu eri a casa assente perché eri stata male. Ti ricordi il video del McDonald's del Burger King? Eh? Il giorno prima? Sì, sì le hanno fatte lì. E, poi me maestra... eh, sì. e la maestra te le ha fatte recuperare quando sei spiegate? tornata? Beh, io sono stata bravissima. Beh, sono facili, dai. Troppo facili. Mm. Eh, Vabbè, a pagina... te la tematica, grazie a Dio, piace almeno sì. quella. Poi pagina 177 e 178 ancora delle frazioni, troppo facile. Ah, è tutto così facile, infatti, sì. la maestra Lucia di te parla bene. Allora, di inglese, d'inglese <ride> perché l'altra volta non c'era. Dovrò fare pagina, un, eh, oh, eh, pagina 11. Dai, quelle sono dove martedì gli esercizi ah, che avrai da fare martedì? Allora, adesso tu finisci di fare i compiti Poi, magari, non so tu Vanessa se vorrai farli Io volevo iniziare un attimino a fare i baci Perché sai che poi vanno congelati un'oretta Tu con cosa stai facendo? Io fai conti da sola Poi quei capelli davanti Guarda Anastasia, che se non ti metti una fascia Io ti rifaccio la frangetta Va bene? si veniamo a casa? Certo. Poi mercoledì tu precisamente, e dopo martedì. Ma ah dai. Noi, ed è prima di giovedì. Sì. Noi. Noi. Noi, yeah, perché verrò anch'io. La nostra classe. Uh, andiamo sul pullmino prima mattina. Quindi non so neanche sentire. Alle nove e mezza. Ma so non so neanche sentire. Se sì, alle nove e mezza dovete essere penso in centro. Quindi immagino per le nove e 9.10. Poi neanche entriamo in classe. Ma sì, entrate alle 8.20, 8 e mezza in classe, ah, mezz'oretta sì. e poi uscite Andiamo sul pulmino? Io e la mia classe con una bandiera bellissima che ho scritto per la pace della guerra, andiamo in città davanti a tutti e facciamo una canzone, credo. E c'è anche mia mamma che va da sola. sono non male? No, non sono da sola. Hanno chiesto se qualche mamma può sì, accompagnare ma la massima. classe. Credo di massima. andare da sola, magari mi devo far trovare fuori da scuola e prendo il pullman insieme a te mi siedo vicino a te. Ah, no. Sì, no, no. no. Sì, invece. E fate una uh -huh. manifestazione uh -huh. contro uh -huh. la guerra. Magari si sentono le maestre. Vedremo. No. O magari prendo la mia macchina e mi faccio trovare. Io non so, non lo so ancora. Io voglio essere con il mio Ma amico. io ci sarò e ti controllerò. Mm -hmm. E ti troverò. <ride> allora Vane, eh. ascoltami. Vuoi finire di fare i compiti e io inizio a fare... No, aspetta, aspetta, voglio iniziare a frullare le nocciole per fare i baci di dama? Dai, che poi ceniamo e ci prepariamo per andare a nanna. Nanna tenso... Eh, dopo cena, sì. Eh, cosa vuoi fare? Vuoi Però dobbiamo guardare la partita. Vuoi far Baldoria? Sì. Però guardiamo alla tv il calcio. E come mai vuoi guardare la partita della Juve stasera Perché? c'è mio fratello Papà. Caccia, la Sono allo stadio sì. Anastasia non mi piacciono <ride> i tuoi capelli eh? Io te lo dico Rifacciamo la frangetta Allora vai a metterti una fascia Ma Dai non... che te la taglio io La frangetta Dai tagliali la frangetta Allora Ma sei pazza? Ma non ci provare? Perché? <ride> Ma sono riuscita a fargliela crescere Adesso sai cosa dovresti fare tu da buona sorella Andare a prenderle una fascia E mettergliela Vanessa e vieni Ma senti tagliati la tua no. No. no Ok Io vado a preparare i baci Ci vediamo dopo finisci i compiti Perché sono già quasi le 7 sì, dobbiamo cenare sono... Sono... Sono... Cosa sì. vuoi per cena? Carbonato, Cosa fa? Niente. Stai nuotando? No sei nell'oceano? attenta attenta c'è lo squalo. Questo le patatine, un attimo, te. Dai, Vane, anche tu. I compiti. solo l'ultimo, tanto. Acco, ti ho detto che Filippo lo devi lasciare in pace. È <ride> Filippo è mio. Dai, bimbe, ascolta Vanessina. Non ti faccio i baci di date, non ti faccio la casa Ma Mara, eh! sei a nove, sai che devo, ti devo far fare anche altre cose no non è vero Sì, invece si sì. mm, buone? brava amore buona. hai fatto le polpettine <ride> hai fatto le panine dei baci di dama adesso finisco io la fratellia poi le congeliamo e tra un'ora le informiamo. ok fai la pappa che poi se riusciamo guardiamo la partita e poi subito a nanna ok? buon appetito dov'è quella scimmietta scimmietta saluta sì, perché Anastasia mangia in sala è viziata vero amore? Eh, però pur di farla mangiare la accontentiamo, altrimenti non mangia niente amore a dopo ok bimbe cena finita vi state guardando la partita la Juve contro l'Inter che belline chissà se si vedono papà e Daniel eh? ma magari voi continuate a guardare allora c'è anche Filippo Ciao Filippo come stai Che prima Anastasia ti ha buttato per te Però mi sembra che stai bene eh? Ben composto bravo Filippo mm. Io bimbe tra pochissimi istanti Finisco di lavare i piatti E vado a farmi una doccia e baci. Tra un po' li mettiamo in forno Brava Vale mi ero quasi dimenticata dei baci Ok finisco di lavare i piatti eh? E poi vado a farmi una doccia poi E poi mettiamo il pigiamino Hai già fatto la cortella E poi domani andiamo No, domani andiamo a scuola Hai già fatto la cartella? Sì Ecco, allora Ti dobbiamo fare anche quella Ti nei eh. commenti che Vanessa ha fatto la cartella Sì, sì dopo lo guardiamo sì, allora. sì, sì, Guardiamo sì, Vanessa sì, sì, che sì, fa la cartella? Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Non ditelo. Non, sì. non ditelo No, non dicetelo Non, non ditelo. ditelo Bimbe eh? La partita è finita sì. Adesso è ora di prepararsi per andare a nanna, vero? Uh -huh. Allora, tu fai la cartella e tu fai lo zaino, cambiamo il bavagliolo, eh? Va bene? Io vado a prepararmi, a lavarmi i denti, eccetera, eccetera, e poi venite su, d'accordo? Ok, sì. bene, ok mamma, dai. Mm. Mm. Mm. Allora, che non sono te, però io lo vuole fare con la mamma, mi sono io. Facciamo cazzo alla mamma, Che c'è un pinta che la tengo è rotta. Lo vado a dire Vanessa perché ancora Vanessa sta preparando la cartella Io qui e lei di là Andiamo Vanni Vanni Siccome sì, io mi sto annoiando Vanni sta annoiando Sì? Possiamo farlo, che c'è la mamma? Quale? Che la tv è rotta Aspetta aspetta, mi è venuto in mente una cosa mm. Ecco Bello, come funziona? Praticamente dobbiamo accendere la tv e mettere uno schermo rotto Però per finta E poi a giocare questo sulla tv Sarà bellissimo La ma mamma sarebbe bello totissimo Penso se quando lo togliamo si toglie anche la tv E vedete E rimane solo la pavina Attaccate il muro e la tv è caduta Ragazzi aspettate ma voi adesso da casa di dite ma scusami eh, come fai ad averlo? Che un giorno io con mio papà siamo andati fuori e abbiamo trovato questo e ho detto vorrei un giorno fare uno scherzo. Adesso cerco uno schermo rotto. Allora, tutto. intanto mi metto questo in testa, come mangio tutta. Cosa posso fare? Ah, no. ah finco a pelle. Ok ragazzi l'abbiamo trovato, adesso dobbiamo solo aprirlo. Ok, ragazzi, ecco la dobbiamo solo aprire qui. Ce la fai, me? Sì. Sembra realistico. Dobbiamo solo metterlo nel punto qui. No. Ragazzi, il pezzo dove <ride> sembra rotto è questo. Ok, ragazzi, ma dobbiamo fare un rumore. Sì. Sì. Sì. Sì. Dù, ma -ma, ma -ma, lo faccio io, vai. 3, 2, 1 Mamma, mamma, si è rotta la tv Ragazze, dobbiamo sostituire il televisore. Papà è allo stadio, appena arriva si arrabbierà tantissimo. Ma siete pazze, ma come avete fatto? Ma io sono stata bambina anch'io, ma non ho mai combinato una cosa del genere. Eh, stavamo preparando la io ho visto una pallina e l'ho lanciata. La quindi non è stata Vanessa no, no l'ho lanciata Vanessa poi Vanessa l'ha presa e l'ha lanciata al televisore pensava fosse anche sì. un partecipante anche lui del no, gioco non la lanciare a me però io Mi non l'ha lanciata a me. no vabbè allora siete in castigo per eh, tutta l'estate i soldi che adesso spenderemo per acquistare il televisore nuovo uh -huh. verranno detratti i soldi che avremmo speso per comprarvi i giochi nuovi e per andare in vacanza. Quindi scordatevi le vacanze, ok? Uh -huh. Vanessa, tu non hai niente da dire? No. No? Ah, tu sei tranquilla, giusto. Hai distrutto un televisore, c'è una pallina da tennis dentro un televisore. Voglio proprio andare a vedere adesso, vieni, vieni con me. No vabbè io non ci credo Cioè guarda che crepa che c'è Ma vi giuro che io non ho mai visto una cosa del genere Scusami eh Ma questa pallina da tennis Da dove arriva? Io non ho mai avuto palline da tennis Non, non avevamo palline da tennis in casa L'hai portata da scuola Te l'hanno regalata vero Vanessa? Di la verità No Come no? Non c'era? Noi non abbiamo palline da sì, tennis Sì ma l'hanno regalata L'hanno regalata vero? Sì eh? L'ha lanciata! Pensa... Senti pure che rumore fa? Forse tu non hai capito che quando arriverà papà stanotte sono cavoli amari, capisci? No, non ti vedo preoccupata! Cioè, io sono preoccupatissima. Conosco papà, so quanto si arrabbia. Perché non sei preoccupata? Eh? Perché non, non sei voglio... preoccupata, Anastasia, perché sorridi? Perché sorridi? Fammi capire cosa c'è da ridere! Cosa c'è da ridere? Cosa c'è da ridere? Cosa c'è da ridere? Perché ridette? Ho rotto un televisore, ho già un televisore, ha televisore, Ma che un televisore, frega? chi se ne frega? rotto la mamma ha rotto un televisore, lì? Mi prende anche per i fondelli. Adesso finge di piangere. Vabbè, quando vorrai un giochino io non potrò più comprartelo, Guarda, gli unici sondini che mi sono rimasti ce li ho in tasca. Mi li dai? No! Sì! No! Mi servono per comprare il televisore nuovo! Ma lo compro io! Ma sì, lo compri tu! Sì, quello della Barbie compri tu! Vabbè, ragazzi, queste ridono, mi hanno rotto un televisore, ho una pallina da tennis conficcata nello schermo di un televisore da 65 pollici, angolare, bellissimo, loro ridono. Ditemi voi, scrivetemi nei commenti perché ridono, perché loro non sanno che tra pochissimi secondi entreranno in un castigo mondiale e non so se mai questo castigo finirà. Quindi, per favore, ragazzi... Scrivetemi nei commenti Perché ridono okay. L'unica cosa che posso fare È andare a vedere se c'è un'offerta Per un televisore nuovo Ma scordatevi un televisore come questo eh. E non lo compro neanche che va in internet Uno smart tv non lo compro più Perché oh, costa un sacco di soldi E poi voi cosa fate? Ci piccate dentro una pallina da, da tennis wow, <susurra> Vado, vado, <susurra> Sono stata qua fino adesso a guardare la partita che c'è ancora e non c'era. Cos'è sta roba? Wow. Perché ridi? Sì. Ma sentite un po'! Sentite un po'! Tu... lei ride? Tu non sei affatto preoccupata e sei qua che fai camera come se niente fosse? Ma non è che per caso! Ma per caso! Mi no, avete no. fatto uno scherzo! Ma no! Ma no, guarda, i soldi sono finiti. I soldi sono finiti. Guarda, Anastasia, ascolta. Io ho i tuoi capelli. Arrivi un attimo, ok? E con la telecamera, ok? Vai mamma, prendi la telecamera che ti devo dire una cosa. Allora, la tua questa carta, no? Mm. Perché era una... Chezzo! In verità... Qua? Quattro... Cioè? Togli adesso? Eh, si sì. no, è, con... è lo schermo rotto. No, ah, no, è, un è un effetto. Oddio, ho paura che veramente la TV. Vabbè, ti aiuto. No, la tv non cade più che altro che non mi rompi il televisore adesso, mentre togli l'adesivo, sì. Queste due alle 10 di sera tutta questa voglia di giocare che? Eh? Mi avete fatto spaventare, ero convinta Cosa fino a 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, guarda che si bru ti bruci. Un bacio di dama, ma non so sai se te lo meriti dopo lo scherzo che mi hai fatto, eh? eh? Va bene, brave, brave Guardate che il pesce d'aprile Era due giorni fa eh! Non era oggi Eh, Però siete furbe Sai perché siete furbe? Perché non mi avete fatto lo scherzo il primo d'aprile E io me lo sarei immaginato Che era uno scherzo E me l'avete certo. fatto qualche giorno dopo Guarda Avete visto cosa mi hanno combinato? Non li posso lasciare da sole 5 minuti che mi fanno uno scherzetto, però devo dire che sono state molto astute perché se me lo avessero fatto il primo aprile, cioè pochi giorni fa, non ci sarei cascata perché comunque avrei immaginato che appunto fosse uno scherzo. E invece me l'hanno fatto qualche giorno dopo, brave, brave, brave, però adesso è tardi, dobbiamo andare a scuola, hai finito la cartella invece di farmi gli scherzi, tu lo zainetto? Ma ti sei mangiato i miei capelli? No, eh, perché tu aspetti sempre me Va bene ragazzi Se il video vi è piaciuto Non fatelo alla mamma questo scherzo eh! Iscrivetevi al canale Attivate la campanella Ma togli questi capelli! Mm -hmm. E mettete qualche like Mamma eh. quando, quando, quando, quando, Prima che ho vinto Filippo Con la maglietta bianca Mi sembrava papà Papà ti sembrava? Cioè papà lo associa a un neonato E oggi siamo si Chiara, Simona, Carmela e Pinuccia. E Pinuccia. Ciao. Ciao. Ciao.